20 segreti dei parchi Disney che non volevano farci sapere. Ragazzi! Benvenuti nel posto più felice della Terra, o almeno così viene pubblicizzato. Ma siete pronti a scoprire la verità dietro le quinte di Disney? Sì, avete sentito bene. Ci sono segreti che l'azienda più famosa del mondo vuole tenere nascosti, ma oggi ve li svelerò tutti. Quindi, se siete pronti, mettetevi comodi e lasciate che vi porti in un viaggio attraverso i segreti più oscuri di Disney. Allora, sappiate che non è oro tutto ciò che luccica. Anche se Disney sembra il posto più magico sulla Terra, ci sono dei problemi nascosti dietro le quinte. Ad esempio, sapete che ci sono state delle cause civili contro i personaggi e le attrazioni allo staff Disney? E non solo questo, ci sono anche centinaia di animali che non fanno parte del cast. Ma non preoccupatevi, non è tutto così deprimente. Ci sono anche segreti divertenti che vi faranno sorridere, come quello riguardante Topolino. Quindi, ragazzi, ecco a voi i 20 segreti di Disney che non vogliono che voi sappiate. Numero 20 Parco Abbandonato Nella lista dei segreti Disney Se ti dicessi che la Walt Disney Company ha lasciato marcire un intero parco a tema nel mezzo di Walt Disney World per quasi due decenni, ci crederesti? La storia sembra incredibile, ma è assolutamente vera. River Country, il primo parco acquatico a tema di Disney, è stato inaugurato il 20 giugno del 1976, vicino al Fort Wilderness Resort and Campground. Il parco acquatico è stato una delle prime grandi attrazioni aggiunte a Walt Disney World, ma purtroppo, dopo anni di declino, è stato costretto a chiudere. River Country è stato uno dei primi parchi acquatici completamente a tema al mondo e presentava attrazioni pazzesche come grandi scivoli d'acqua, un fiume, un lago con fondo sabbioso e un'area giochi con altalene e ponti. Ma il parco è stato superato dalla concorrenza, compresi i due parchi acquatici di Disney, Typhoon Lagoon e Blizzard Beach, e sempre meno persone hanno iniziato a visitare River Country fino a quando è stato costretto a chiudere. È stato davvero un peccato vedere questo parco che al principio era rivoluzionario, essere abbandonato e lasciato marcire. Quindi, ragazzi, ora sapete il segreto dietro la chiusura di River Country, il primo parco acquatico di Disney. Numero 19 La statua di Walt Uno dei segreti meglio custoditi del parco, la statua di Walt Disney. Avete mai sentito parlare di come Walt Disney abbia rifiutato di avere una statua di se stesso nel parco? C'è molta verità in questa storia. La statua di Walt Disney, che vediamo ogni volta che visitiamo il parco, non è stata approvata dallo stesso Walt Disney. Infatti, se fosse ancora vivo, la statua non sarebbe nemmeno lì. Walt non voleva che fosse creata una statua di se stesso, pensava che le statue fossero solo per i morti. Ha persino dato istruzioni alla sua vedova Lillian di rispettare i suoi desideri e di non installare una sua statua dopo la sua morte. Ma come ha fatto Gibson, l'artista responsabile della maggior parte delle sculture del parco, a creare la statua di Walt? Ebbene, ha creato un busto di Walt Disney e ha utilizzato le sue proporzioni fisiche per creare la statua che vediamo oggi. Insomma, la storia dietro la statua di Disney è molto più interessante di quanto si possa pensare. E voi, sapevate che Walt Disney avrebbe rifiutato una statua di se stesso nel parco? Fatemi sapere nei commenti qui sotto in Numero 18 La prigione Disney LA PRIGIONE DI DISNEYLAND Sì, avete capito bene, il posto più felice del mondo ha una prigione per ospiti che si comportano male. Ebbene sì, sembra che ci siano persone che riescono a trovare il modo di causare problemi ovunque, anche nel luogo più sorprendente della Terra. Ma come fa la Disney a gestire il problema in modo discreto? Innanzitutto, ha una serie di procedure segrete per gestire gli incidenti, ma senza attirare troppa attenzione. Inoltre, ci sono poliziotti sotto copertura e guardie di sicurezza addestrate per intervenire rapidamente e in modo efficiente in caso di necessità. E vi dirò di più, queste guardie di sicurezza sorridenti sono talmente brave che spesso riescono a rimproverare gli ospiti non collaborativi senza che nessun altro se ne accorga. Ma ricordate, anche se Disney è un posto felice e divertente, le azioni serie hanno conseguenze serie, e alcune persone sono state addirittura bandite dai parchi Disney per sempre. In ogni caso, non lasciate che questo vi impedisca di divertirvi e godervi il vostro soggiorno a Disneyland. Ricordate solo di comportarvi bene, o potreste finire nella prigione di Disney. Numero 17 Topolino nascosto Una curiosità super interessante sui parchi Disneyland Resort. Sapevate che ci sono forme di topolino nascosti ovunque? Sì, avete capito bene, ovunque. Sia nel Disneyland Park, sia nel Disney California Adventure Park, che nel centro del distretto Disney e nei tre hotel in loco, ci sono topolino che aspettano solo di essere scoperti da voi. Ma non preoccupatevi se non riuscite a trovarli tutti, perché in realtà sono talmente tanti che poche persone sono riuscite a individuarli tutti. Ogni topolino nascosto rappresenta la forma classica di topolino, ovvero i tre cerchi che formano la sua testa e le sue due orecchie. E possono essere realizzati con qualsiasi materiale, persino con le piante. La storia di questa caccia al tesoro inizia con il parco Epcot di Walt Disney World negli anni 70 e 80. Poiché il nuovo parco era più orientato ai visitatori adulti, che includevano alcolici e avevano portato via i personaggi classici, hanno deciso di inserire i topolino nascosti ovunque. Ed è diventato una sorta di gioco per i visitatori trovare tutti i topolino. Numero 16 Stanza segreta Oggi vi parlerò di un segreto delizioso all'interno del Disney World, la stanza segreta di Cenerentola. Sì, avete sentito bene, all'interno del famoso castello di Cenerentola c'è una stanza d'albergo segreta, ma sappiamo tutti che non è facile accedervi. Questa stanza è così esclusiva che solo i VIP e i super mega ricchi possono accedervi, ma ora possiamo scoprire cosa significa soggiornare lì, grazie ad un video recentemente pubblicato su un account TikTok ufficiale. Tuttavia, questa stanza non è solo un'attrazione ha una storia molto importante ad essa collegata. In origine, è stata costruita per lo stesso Walt Disney, ma purtroppo è morto prima che potesse mai soggiornarvi. Ma molti VIP e superstar hanno avuto il privilegio di rimanere in questa stanza esclusiva, tra cui Kevin Jonas e sua moglie Danielle nel 2010, Tom Cruise e sua figlia Suri nel 2012, Mariah Carey, Nick Cannon e i loro gemelli nel 2013, Neil Patrick Harris con il suo marito e i loro gemelli nel 2013, e perfino Katy Perry nel 2014. Ma non è finita qui, c'è una famiglia che ha offerto 80.000 dollari per rimanere nella stanza per una notte, ma la Disney ha gentilmente declinato l'offerta. Quindi, come vedete, questa stanza è veramente esclusiva e affascinante, e sebbene non sia possibile soggiornarvi, possiamo ammirarla da lontano e sognare ad occhi aperti. Numero 15 Resti Umani Una delle attrazioni più spaventose di Disneyland, la Haunted Mansion. E se vi dicessi che ci sono dei veri resti umani all'interno di questa giostra? Ebbene sì, avete capito bene! L'ex dipendente della Disney, David Koenig, ha scritto nel suo libro Mouse Thales del 1994 la storia di una famiglia che aveva chiesto il permesso di fare un breve memoriale per il loro bambino di 7 anni morto di recente all'interno della Haunted Mansion. Disney aveva consentito, ma poi è stato scoperto che la famiglia aveva anche pianificato di spargere le ceneri del bambino sulla giostra. La famiglia è stata vista spruzzare una sostanza polverosa grigia dai carrellini Dumme, come potete immaginare quelle erano le ceneri del ragazzino. L'attrazione è stata immediatamente chiusa fino a quando tutti i resti umani non sono stati completamente rimossi e ripuliti, ma questa non è stata un'occasione isolata. In realtà, molte persone hanno deciso di disperdere le ceneri dei loro defunti in tutta Disneyland, a volte senza neanche chiedere il permesso. Tuttavia, ogni anno diverse famiglie chiedono di fare questo tipo di omaggio, ma la risposta è sempre no. E voi cosa ne pensate? Siete mai stati alla Haunted Mansion? Fatecelo sapere nei commenti. Numero 14 Epcot Epcot è una delle attrazioni più famose del parco Disney di Orlando. Ma sapete che Epcot non è solo un'attrazione, ma in realtà doveva essere una vera e propria città. Sì, avete capito bene, una città progettata per essere la comunità di prototipi sperimentali del domani. Il concept originale fu ideato dal nostro amato Walt Disney negli anni 60, con l'intenzione di creare una città pianificata dove lui sarebbe stato il presidente. Walt voleva che questa città fosse il futuro della vita urbana, con centri commerciali, residenze, fabbriche e parchi collegati da un gigantesco sistema di trasporto multimodale un servizio di trasferimento merci e persone che utilizza più modalità di trasporto combinate tra loro. In effetti, la Disney acquistò un'enorme proprietà di terreno in Florida proprio per realizzare questo progetto. Ma, c'è sempre un ma, alcuni considerano questa visione di Walt un po' troppo totalitaria. Immaginate una città controllata da un uomo che paga gli stipendi di tutti e possiede tutte le infrastrutture. Non suona un po' come una dittatura. Walt sosteneva che questo progetto avrebbe corretto gli errori della natura caotica e inefficiente delle città degli anni 60, ma c'è chi lo considera un piano urbanistico troppo totalitario. Numero 13 Cavalli Sapevate che i cavalli che camminano lungo Main Street sono particolarmente rumorosi? In effetti, sono addirittura più rumorosi rispetto al cavallo medio che incontriamo normalmente. Ma perché? Beh... La risposta è semplice, i cavalli al parco a tema indossano scarpe speciali rivestite di poliuretano per migliorare la loro trazione sulla strada. Questo fa sì che, oltre a camminare meglio, producano anche un suono più forte di ferri di cavallo, che vi farà sentire come se foste stati catapultati in un'altra epoca. Ma non è l'unico aneddoto interessante che coinvolge i cavalli a Disneyland. Quando Walt Disney aprì per la prima volta il parco, addestrò i cavalli a prepararsi per le grandi folle facendoli entrare in una tenda con forti rumori che risuonavano attraverso gli altoparlanti. Tuttavia, i tempi sono cambiati e oggi ogni cavallo deve ricevere un minimo di 30 ore di addestramento prima di salire sul palco e le loro giornate lavorative durano solo 4 ore. Inoltre, Dopo le lamentele di alcune associazioni per la protezione degli animali, gli speaker sono stati rimossi e oggi i cavalli sono ospitati presso il circle di Corral e hanno tutta l'attenzione e cure che meritano. Numero 12 binari nascosti Sapete che le barche delle giostre non galleggiano davvero sull'acqua? Sì, avete sentito bene! In questo parco a tema, ogni dettaglio è curato al millimetro, anche quando si tratta di creare l'illusione di una barca che galleggia. Immaginate di quanto sarebbe costoso e pericoloso creare un fiume o un lago abbastanza profondo da far fluttuare le barche. Per questo motivo, gli ingegneri della Disney hanno trovato un'alternativa semplice ma geniale, le barche sono posizionate su binari, proprio come qualsiasi altra giostra. In pratica, ciò che dà l'illusione che la barca stia galleggiando è solo un po' di acqua colorata. Infatti, la tintura viene aggiunta all'acqua per nascondere le tracce nascoste sotto la superficie del fiume, intorno all'isola di Tom Sawyer. Nonostante ciò, l'illusione è talmente perfetta che sembra che le barche galleggino davvero sull'acqua. Che ne dite, avete mai notato questo trucco durante le vostre visite a Disneyland? Numero 11 I corsi d'acqua Tutti i corsi d'acqua del parco sono interconnessi? Esatto, sono stati progettati in modo tale che possano passare attraverso un processo naturale di filtrazione e destagnazione, proprio come avviene nei laghi e negli stagni naturali. In questo modo, i fiumi e i fossati possono agire come un unico specchio d'acqua e prevenire le incrostazioni come una piscina abbandonata. Ma come mai l'acqua è così verde? Beh, inizialmente gli ingegneri del parco avevano usato dell'argilla naturale per impedire all'acqua di sprofondare, ma questo non era molto invitante. Per risolvere il problema, tutti i fiumi e i fossati sono stati arginati dal cemento, ma gli ospiti non avrebbero dovuto vedere sott'acqua i binari di guida e i tubi e altre funzioni nascoste quindi, è stata trovata una soluzione per rendere l'acqua meno limpida, tingere l'acqua di verde con del gesso. Sì, avete capito bene. Il gesso non inquina e non disturba la fauna selvatica, quindi è perfetto per rendere l'acqua del parco verde senza causare danni. Ora sapete il segreto delle acque verdi di Disneyland. Numero 10 code infinite. Uno dei lati negativi dei parchi a tema, le code interminabili. Ma sapete cosa? La Disney ha un piano per farvi pensare che non sia poi così male. Sì, avete capito bene. Le attese sono spesso sopravvalutate proprio per questo motivo. Pensate alle giostre più incredibili del parco, come la Space Mountain o il volo in aereo di Peter Pan. Vi dicono sempre che l'attesa sarà di almeno 80 minuti, il che può sembrare davvero troppo. Ma ecco il trucco, in realtà, il tempo d'attesa non è sempre quello che vi dicono. La Disney ha studiato il modo in cui le persone percepiscono il tempo e ha scoperto che se vi dicono che dovrete aspettare 80 minuti e poi l'attesa si riduce a 50, sarete molto più soddisfatti di quanto lo sareste se vi avessero detto di aspettare 50 minuti fin dall'inizio. In pratica, il tempo di attesa viene sopravvalutato apposta per farvi felici quando scoprite che l'attesa sarà inferiore a quanto vi aspettavate. Ma non è finita qui. Mentre aspettate, la Disney continua a vendervi roba. E voi siete talmente felici di non dover aspettare quanto pensavate che comprate ancora di più. Numero 9 Il segreto della bandiera Un segreto che forse molti di voi non conoscono riguardo alle bandiere americane all'interno del parco. Sapete che molte di queste bandiere non sono regolamentari? Sì, avete capito bene. Nonostante gli americani adorino mettere la loro bandiera ovunque, molte delle bandiere all'interno di Disneyland non sono fatte seguendo le specifiche regolamentari. Se avete visto un film americano o siete stati negli Stati Uniti, saprete che la bandiera americana ha 50 stelle, giusto? Bene, se osservate attentamente le bandiere all'interno di Disneyland, noterete che non hanno 50 stelle ma solo 45. Perché? Beh, perché se fossero bandiere americane vere e proprie, la legge imporrebbe di rimuoverle ogni notte e rimetterle ogni mattina. E sì, questo richiederebbe molto tempo e lavoro. Ma non preoccupatevi la Disney ha comunque deciso di mantenere quell'Hall American Feeling all'interno del parco, utilizzando bandiere che pur non essendo regolamentari, mantengono lo stesso spirito patriottico. Insomma, anche Disneyland ha i suoi segreti. Fatemi sapere nei commenti se sapevate già di questa curiosità e se avete altre informazioni da condividere con noi. Numero 8 Il Drago Parliamo di Animal Kingdom e di un mistero che circonda il logo del parco. Avete mai notato il quinto animale nel logo? Si tratta di un drago. Sì, avete sentito bene, un drago. Questo animale mitologico non esiste nella realtà, ma perché è presente nel logo di un parco a tema dedicato alla natura e agli animali. In realtà, il drago fa parte del concetto originale del parco. Il regno bestiale era una sezione del parco che conteneva creature immaginarie come gli unicorni e i grifoni, ma anche creature reali estinte. Tra queste creature c'era una lucertola gigante alata, ovvero il drago. Il regno bestiale, purtroppo, non è mai stato costruito, ma il drago è rimasto nel logo come un promemoria di ciò che avrebbe dovuto essere. Quindi, la prossima volta che siete ad Animal Kingdom, guardate il logo e pensate a tutti i misteri che circondano questo parco. E se siete fortunati, magari vedrete un drago volare nel cielo sopra di voi. Che ne pensate di questo mistero del logo? Numero 7 Profumi Disiminitori Una teoria che ha fatto il giro del web riguardo ai parchi a tema Disney. Si dice che i parchi a tema Disney siano veri e propri templi dei profumi, e che questi profumi siano studiati a tavolino per farti spendere più soldi. Ma è vero. Scopriamolo insieme. Allora, la verità è che i parchi Disney sono molto di più che un luogo magico dove divertirsi. Sono anche macchine per fare soldi ben oliate. E la Disney, come ogni azienda, è ovviamente interessata a realizzare profitti salutari. Ecco perché, insieme alle attrazioni e ai personaggi, anche gli aromi contribuiscono a creare quell'atmosfera magica e stravagante che tanto ci piace. Ma qual è la ragione dietro questo uso degli aromi? Semplice, l'olfatto è uno dei sensi più potenti quando si tratta di sbloccare o incidere un ricordo nel tuo cervello. E la Disney sa bene che una soluzione efficace per farti spendere di più è quella di utilizzare nebulizzatori che pompano profumi piacevoli in modo discreto, ma con tempi precisi. Ad esempio, quando passeggi su Main Street, sentirai l'odore di caramelle e dolci deliziosi inviati vicino alla panetteria e alla pasticceria, in modo da farti venire la colina in bocca e spingerti ad acquistare alcuni prodotti da forno e caramelle. Ma non solo! La teoria vuole che ogni sezione del parco abbia il suo aroma distintivo, studiato per creare un'esperienza multisensoriale unica. Insomma, i parchi a tema Disney sono veri e propri templi dei profumi. Numero 6 segreto nella cima del Cervino un segreto che si nasconde sulla cima del Cervino nella Disney. Sì, hai sentito bene, il Cervino della Disney ha un campo da basket segreto. Forse non l'hai mai notato, ma i Bob del Cervino non hanno mai raggiunto la cima della montagna finta. Questo non è un caso, perché il terzo superiore della montagna è effettivamente aperto all'interno e c'è un sacco di spazio lassù per le scale di stoccaggio. Ma la cosa più interessante è che ci sono anche una sorta di sala relax e un campo da basket segreto lassù, ma com'è stato possibile installare un campo da basket su una montagna? Beh, non è un campo regolamentare, ma ha comunque un tabellone completo e una rete. Il campo da basket si trova in un piccolo attico e in passato era utilizzato dai membri del cast che interpretavano gli scalatori sul Monte Cervino. Già, perché molti anni fa c'era uno spettacolo che includeva degli attori che dovevano scalare la montagna finta tutto il tempo. E ovviamente, come qualsiasi altro lavoratore, avevano bisogno di fare delle pause, ma dove andare in pausa quando sei su una montagna? Beh, in cima, ovviamente! Ecco perché è stata creata questa stanza segreta. Oggi il campo da basket è un po' abbandonato, ma il fatto che esista ancora rende il cervino ancora più interessante. Numero 5 urla false La torre del terrore è situata negli Hollywood Studios di Disney. Sì, quella stessa che ti fa venire i brividi solo a guardare le persone salire a bordo. Ma sai una cosa? Le urla che senti quando sei vicino alla Torre del Terrore sono F.A.L.S.E. Sì, hai sentito bene, false. Secondo un recente rapporto, le urla sono registrate. E se ascolti attentamente ogni volta che sei intorno alla Torre del Terrore, scoprirai che le urla sono identiche ad ogni giro che fanno. Ecco come funziona, gli ingegneri di Disney hanno studiato l'acustica del sito e posizionato strategicamente degli altoparlanti lungo le passerelle vicino al giro. Quindi, quando sei seduto nella cabina dell'ascensore, ti sembra di sentire le urla provenire dalla cima della torre. In realtà, sono solo degli effetti sonori pre-registrati. Ma non lasciarti scoraggiare, la torre del terrore è comunque un fantastico giro per gli amanti dell'adrenalina e del brivido. E non è solo per la tecnologia delle urla finte. Gli ingegneri hanno escogitato una tecnologia che abbassa la cabina dell'ascensore più velocemente della gravità stessa, creando un effetto di levitazione che fa sentire come se stessi cadendo nella Twilight Zone ogni pochi secondi. Numero 4 Teschio umano. Una cosa che forse non sapete sui parchi a tema Disney. Sì, sto parlando di un vero teschio umano in mostra nella famosa attrazione Pirati dei Caraibi a Disneyland. Immaginate di fare una donazione dal vostro corpo per la scienza e invece finirete impagliati in un parco di divertimenti per spaventare gli ospiti. Ma andiamo avanti con la storia. All'apertura dell'attrazione nel 1967, ogni singolo scheletro presente era un vero corpo umano. Ovviamente la Disney non l'ho mai detto apertamente, ma secondo alcune fonti sembra che fosse così. E poi, chissà quanti ne hanno sostituiti da allora. Ma perché lo hanno fatto? Inizialmente, l'attrazione era stata concepita come una passeggiata attraverso un museo delle cere, ma Walt Disney cambiò idea dopo il grande successo dell'esposizione universale del 1964. L'azienda decise di spostare le persone su barche attraverso un giro, invece di farle semplicemente camminare, in modo più efficiente e divertente. Quindi, se ti sei mai chiesto perché ci sia un vero teschio umano nella zona Pirati dei Caraibi, ora hai la risposta. Non è proprio ciò che ci si aspetta da una donazione di resti alla scienza, ma per alcuni è un modo abbastanza cool per trascorrere l'eternità. Cosa ne pensate? Fatemi sapere nei commenti e non dimenticate di iscrivervi al canale. Numero 3 Tunnel segreti Sistema di tunnel segreto sotto Disney World che la maggior parte delle persone non conosce. Quindi, sì, c'è un enorme sistema di tunnel sotto il Magic Kingdom chiamato Disney World Utilitors. Questo sistema si estende per 392.040 metri quadrati, il che lo rende abbastanza grande da coprire gran parte del parco. Ma perché hanno costruito questo sistema di tunnel in primo luogo? In realtà, è stato ideato da Walt Disney stesso, che aveva immaginato una comunità sperimentale in cui le persone avrebbero vissuto e lavorato senza dover lasciare il parco. Il progetto, chiamato Epcot, non è mai stato realizzato, ma i tunnel sono stati mantenuti per alleviare i problemi di traffico e inquinamento per la comunità di Disney World. Oggi, il sistema di tunnel è utilizzato per le consegne ai negozi e ai ristoranti del parco e copre quasi tutta l'area, tranne la parte di New Fantasyland che è stata aggiunta solo nel 1988. Insomma, se pensavate di conoscere tutto su Disney World, ora sapete anche dell'esistenza di questo sistema di tunnel segreto. Numero 2 Gatti a Disneyland Un argomento interessante e insolito, i gatti di Disneyland. Sì, avete capito bene, ci sono gatti che vagano liberamente per il parco di notte. Ma qual è il loro scopo? Beh, come tutti sappiamo, Disneyland è il regno di Topolino e dei suoi amici, ma non tutti i topi sono i benvenuti. Infatti, i topi della vita reale possono essere portatori di malattie e non sono proprio il massimo per gli affari. Ecco perché la Disney ha trovato la soluzione perfetta, invece di avere una squadra di disinfestatori costosa e poco pratica, hanno deciso di sfruttare i gatti selvatici che visitano il parco di notte. Questi felini, che sono lasciati liberi di vagare, sono addestrati per catturare i topi. Quindi, quando i visitatori arrivano al parco, non troveranno topi veri, ma solo quelli dei cartoni animati. Ma questo non è tutto. I gatti aziendali hanno anche altri vantaggi. Durante il giorno, possono rilassarsi in una delle cinque stazioni di alimentazione permanenti o rilassarsi in una delle lounge del parco. E poi, di notte, possono fare il loro lavoro di cacciatori di topi. Insomma, i gatti di Disneyland svolgono un ruolo importante per mantenere il parco pulito e sicuro. Che ne pensate di questa soluzione? Fatecelo sapere nei commenti! Numero 1 personaggi Disney in tribunale Una questione interessante riguardante i personaggi dei cartoni animati della Disney che finiscono in tribunale. Sì, avete sentito bene, anche i personaggi più amati possono finire nei guai. Immaginate Winnie the Pooh o Duffy Duck in tribunale, sembra impossibile, giusto? Ma la verità è che non sono proprio i personaggi stessi ad essere citati in giudizio, ma gli attori che si trovano all'interno dei loro costumi. Infatti, non è la prima volta che i membri del cast della Disney finiscono in aula di tribunale per questioni di comportamento scorretto. Nel 2008, una donna ha fatto causa alla Disney perché un membro del cast vestito da Paperino si era comportato in modo inappropriato con lei a Epcot. In un altro caso, due famiglie hanno accusato i membri del cast di Disneyland di razzismo nei confronti dei loro figli. La prima famiglia, ha affermato che il loro bambino è stato maltrattato durante un'interazione con il personaggio del coniglio bianco a Disneyland Resort in California, a causa del colore della sua pelle. Questo tipo di comportamento sembra essere accaduto anche in passato, uno dei primi casi risale ai primi anni 80, quando un attore che interpretava Winnie the Pooh è stato accusato di aver schiaffeggiato una bambina a Disneyland. Non tutto è sempre magia e felicità nei parchi a tema Disney, anche se la maggior parte del personale è esperto nel creare illusioni e magia. È impressionante come alcune di queste persone possano persino cambiare completamente il proprio comportamento. E voi, sareste ancora disposti a tornare in uno dei parchi a tema Disney dopo aver saputo di questi casi? Fatecelo sapere nei commenti. Iscriviti al mio canale per altre curiosità e news interessanti su YouTube, Facebook, TikTok, Instagram, Twitter e il mio blog. Inoltre, puoi migliorare la tua situazione economica acquistando le mie guide a soli 2,99€ nella versione Kindle trovate il link in descrizione. Al prossimo video!